E come dicevo, per quanto riguarda, diciamo così, un po' di ripasso di, sul, sul discorso delle collection di Java, eh, lo facciamo attraverso, attraverso un esercizio, attraverso questo esercizio, che, eh, libretto, che ho chiamato libretto voti, perché di fatto è un esercizio in cui c'è da gestire no, i voti dei vostri esami. Vediamo di ingrandire un attimo il testo, e quindi dentro il file il libretto voti che avete scaricato c'è un testo di un esercizio. Ehm, diciamo così, di ginnastica, nel senso di mettere insieme, dovrebbe essere relativamente facile, no? Per voi che avete ancora fresca in mente il corso di programmazione oggetti, ehm, ma ci serve un pochino per, per fissare i punti sul metodo di lavoro e ricordarci alcune, diciamo così, trappole che ci possono essere nella gestione delle, ehm, delle strutture dati. Okay? In questo eh, esercizio qua eh, non richiede per il momento di fare nessuna interfaccia grafica, quindi se lo volete la potete aggiungere, noi abbiamo aperto un progetto che aveva tutta la parte fxml, ma per il momento non la stiamo usando, in questo non viene richiesta, eh, ma potremmo aggiungerla in un secondo momento. Allora, per un motivo che vedremo mercoledì nella lezione, eh, il codice che ha a che fare con gli algoritmi lo mettiamo in un package che si chiama model, quello che ho creato prima perché poi da mercoledì capiremo meglio che ci conviene separare quello che è il controller da quella che è la cosiddetta vista, la visualizzazione che sarà l'FXML, da quello che è una o più classi che gestiscono il modello dati su cui l'algoritmo lavora e il modello dati lavora indipendentemente dal fatto che ci sia davanti un'interfaccia grafica gialla, verde, blu oppure che non ci sia assolutamente sono, due, sono elementi separati che vogliamo mantenere separati ma di questo ne parliamo mercoledì semplicemente per giustificare il motivo per cui creiamo questo esercizio eh, all'interno di, di questa, questo package model e per il momento ignoriamo diciamo, il package principale. Cosa ci chiede di fare? Realizzare un programma per gestione semplificata dei voti della carriera universitaria. Il programma si basa su una classe voto e una classe libretto che gestisce un elenco di voto. La classe libretto deve avere un metodo ADD per il caricamento degli esami. Ok implementare le seguenti funzionalità e sviluppare una classe di test test libretto metodo main che attivi queste varie funzionalità di test quindi ciò che ci dice è guarda che tu devi avere una classe che si chiama libretto che è il tuo programma principale o meglio contiene gli algoritmi principali questa classe espone dei metodi, esporrà dei metodi che corrispondono alle varie funzionalità che può fare ma lei stessa non ha un main, lei non è il programma, è semplicemente una classe che gestisce il libretto dei voti. Li gestisce memorizzando e gestendo degli oggetti voto, che contengono le informazioni sul singolo voto. E per poter testare questa classe ci facciamo un'altra classe che si chiama test libretto. Quindi sarà abbastanza comune... Um, voi magari siete abituati a metodi più formali come l'unit testing, in cui c'è un, diciamo un metodo ben definito per creare dei test, qui eh, purtroppo lavorando in JavaFX non si possono applicare questi metodi perché con l'interfaccia grafica non si riesce e mh, useremo metodi più artigianali, creeremo delle classi di test. Quindi, in pratica che cosa facciamo? Noi creiamo questa nuova classe, il libretto, che sarà il nostro, eh, la nostra classe principale dentro il modello, e poi possiamo creare una classe, voto, ci dice il testo, e infine una classe test libretto. Oh, qui siamo, e quindi questa classe esercizio che avevamo fatto prima la possiamo tranquillamente cancellare, tanto non ci serviva. Elimina. Ok. Eh, questo è un, in questo esercizio è già il testo che ci dice esattamente quali classi fare. Ok? Però da adesso in avanti gli esercizi non ci diranno, tenderanno a dirci sempre di meno quali classi fare, perché ce lo dobbiamo capire da soli, ce lo dobbiamo inventare da soli e che fa parte della progettazione della nostra soluzione, in certo senso. Ok, okay. Um, cosa devo fare? Vediamo la prima, la prima funzionalità. Inserire nel libretto un elenco di 10 oggetti voto a piacere. Quindi questo è facile. Eh, vuol dire che abbiamo un oggetto voto che conterrà il nome del corso, il voto ottenuto e la data dell'esame. Sono tre campi all'interno di questo oggetto. Quindi partiamo da qua, partiamo da creare la classe voto che conterrà questi tre campi. Abbiamo detto che è il nome del corso, che è un di tipo stringa, nome. O nome corso se volete ma può anche bastare chiamarlo nome poi il voto ottenuto quindi private supponiamo che sia un numero intero il voto e quindi attenzione che 30 lode lo, come lo rappresento e poi avrò eh, la data dell'esame private la data, voi potrete, forse in passato avete visto una classe che si chiamava date che faceva parte del pacchetto java.util, noi tenderemo a non usare questa classe data, vi, faremo, vi farò poi una lezione apposita sulla gestione delle date e dell'ora che sono sempre molto complicate, ma... Usiamo una classe che si chiama localDate, che fa parte di un package java.time. Detto in 10 secondi, eh, java.util.date fa schifo. Eh, e, mh, era diciamo così, stata inserita nella primissima versione di Java, Java 1, e, e già allora aveva dei problemi. È stata, eh, ri, da Java 8 in avanti è stato ripensato completamente il sistema di gestione delle date eh, eh, all'interno di questo package java.time. Quindi noi impareremo poi nelle prossime volte a usare queste classi per ora mh, non dobbiamo preoccuparci più di tanto eh, semplicemente uso questa mh, già per portarci avanti poi tanto in questo esercizio qua non ci sono grosse operazioni da fare con le date quindi non dobbiamo ancora approfondirlo eh, e mettiamo la data in cui l'esame è stato superato data superamento esame tutti questi campi lo li dichiarati come campi privati, ovviamente. No, la, la, la solita cioè, pattern di programmazione delle classi Java è che eh, i campi devono essere privati, devono avere, ogni classe deve avere un costruttore dei metodi setter e getter che danno accesso a questi campi. Okay? Eh, e quindi io posso eh, crearmi il costruttore e crearmi i... Eh, vari i vari metodi get e set attraverso il menu source di Eclipse genera il costruttore partendo dai campi immagino che queste cose le sappiate già fare bene scelgo quali campi usare e mi genera automaticamente il metodo costruttore che riceve i tre parametri uguali una stringa, un intero e una data e me li, e me li salva no? nei valori delle, eh, delle, delle proprietà private corrispondenti. Quindi posso creare un nuovo voto passando di questi tre parametri. Per rispondere a Marco il package model l'ho creato prima della pausa, l'ho creato io. Eh, e poi ho bisogno di setter e getter di tutti gli elementi, quindi in questo caso devono essere tutti in lettura e in scrittura, e quindi aggiungo set, getter e setter, di tutti e tre gli elementi quindi il menu source e questo mi crea i tre metodi mi chiede, ingrandisco un attimo il testo eccolo qua ok, quindi noi abbiamo questa classe vuoto creata come no, ehm, a volte si chiama poggio forse avete già sentito questa nomenclatura, plain old java object, Sempliciss un semplice oggetto java, poi vedremo ci sono gli oggetti che, che assumono dei, dei, dei ruoli diversi quando faremo qualche pattern di programmazione, oppure, a volte lo chiamiamo bin, java Bean, ossia una classe che al suo interno abbia le proprietà definite in questo modo, il costruttore eh, e tutti i metodi get set corrispondenti ai vari elementi, ok? Questa è una classe stupida, questa è una classe che è un semplice contenitore di dati. Non ha logica, non fa cose, Ok? Noi avremo diverse classi di questo genere, cioè semplicemente classi che contengono dei dati e poi ci sarà un'altra classe sopra che invece le gestisce. È in grado di fare le operazioni, o sa che cosa farsi di queste operazioni qua. Eh, un'altra cosa di cui ci abitueremo a fare è di aggiungere dei commenti alla modalità di javadoc. Se voi andate davanti a una classe o davanti a un metodo, inserite questo barra, asterisco asterisco, e fate invio, lui vi prepara un blocco di commento ehm, e quindi io posso scrivere gestione, memorizza il risultato di un esame Mi, questo fa sì no? inserire un commento di questo tipo quindi slash asterisco asterisco invio vi crea questo blocco fa sì che quando voi andate sul nome della classe vi fa vedere la documentazione che avete appena scritto. Quindi, quando cominciate a avere un pochino di classi, eh, ricordarsi che cosa fa ciascuna senza dover andare a vedere il sorgente, semplicemente in automatico vi viene mostrata. Ehm, e poi, vabbè, volendo, si può anche fare sui singoli metodi, adesso qua è inutile fare sul costruttore, però davanti a un metodo, in questo caso è il costruttore, quindi non serve perché è già chiaro che cosa fa. Però eh, posso scrivere anche qua costruttore. Nella classe voto, dove posso anche specificare meglio cos'è il nome del parametro, quindi il nome del corso superato, voto ottenuto e data di superamento. Ok? E quindi questa cosa viene mostrata come documentazione tutte le volte che vado su questa funzione. Quindi prendiamoci l'abitudine, costa poco, quando creiamo un nuovo metodo o una nuova classe scrive due righe che ci ricordi che cosa fa, come, come buona abitudine. Ok, a questo punto abbiamo un oggetto che contiene i dati che ci servono. Il testo esercizio ci dice, ci chiede... Ehm, Inserisce nel in libretto un elenco di 10 oggetti voto a piacere. Quindi vuol dire che questo libretto conterrà al suo interno degli oggetti di tipo voto. Quindi questa classe libretto conterrà al suo interno tanti voti. E li possiamo memorizzare, ad esempio, in una, private, in una lista di voti. e la posso chiamare voti questa lista di voti quindi poiché devo memorizzare più voti li posso decidere di salvare in una lista questa lista sarà un dato privato dato privato che però non avrà un getter e un setter perché io non voglio che dall'esterno possano venire a manipolare questa mia lista avrò solamente dei metodi in cui possono manipolare questa lista in un modo solo controllato cioè che decido io quali metodi dare voi avete eh, conosciuto che ci esistono diversi tipi di liste in Java, no? in particolare questa potrebbe essere una Array list oppure potrebbe essere una linked list. Parleremo poi un attimo della differenza dei due dal punto di vista della, delle prestazioni. Però per come sono realizzate le, le collection in Java, eh, entrambe queste classi, classe ArrayList e classe LinkedList, implementano entrambe l'interfaccia List. L'interfaccia List, eh, che è sotto java.util, definisce quelle che sono le operazioni, e qui vediamo la documentazione bla bla bla, eh, le operazioni permesse da tutte le liste che siano uh, array list che siano uh, linked list noi possiamo sempre eh, sviluppare lo stesso tipo di operazioni perché l'interfaccia comune è l'interfaccia list allora noi useremo molto questo metodo quando definiamo una variabile cerchiamo il più possibile di definirla con il tipo derivato da un'interfaccia vedete che la i significa interfaccia perché ci pensiamo poi dopo a decidere qual è la classe specifica che useremo All'interno del codice ci interessa solamente che questa variabile voti sia una lista. Se poi è implementata come array list o implementata come linked list, lo deciderò sulla base del, di ragionamenti più legati all'efficienza del codice che non alla funzionalità. Tanto funzionano tutte e due nello stesso modo, i due tipi di liste. Hanno dei meccanismi interni diversi, per cui una è un pochino più efficace eh, se dovete aggiungere, togliere, modificare frequentemente gli elementi l'altro invece è più efficace quando devo solamente aggiungere in fondo e, e, e, e analizzarli in ordine questi elementi ma questo, su questo ci arriveremo quando parleremo un pochino di complessità e delle collection nel merito quello no, che, che voglio ricordarvi è appunto evitiamo di fare nel codice delle scelte premature o che siano complesse da modificare se poi dovessimo eh, cambiare idea, vedrete poi nei, nei laboratori vi diamo proprio da fare questo, questo tipo di esercizi di confronto e quindi avrò, un pro, avrò poi un costruttore pub, eh, public libretto che è un costruttore che costruisce un libretto vuoto quindi il libretto contiene dei voti Ok, quando il libretto viene creato per la prima volta, non contiene nessun voto. Quindi questa lista dovrò crearla nel momento in cui creo la classe libretto. E quindi dovrò creare, finalmente, devo creare una classe, un oggetto di una certa classe specifica. Ad esempio potrebbe essere un array list. Allora, Uh, ripassiamo la differenza tra definire una variabile che per ora è una variabile di tipo lista che non punta a nulla, questa variabile è null per il momento quando l'ho dichiarata qua alla riga 8 rispetto a inizializzare questa variabile con un nuovo oggetto quindi fino a quando non faccio new non c'è nessun oggetto collegato a questa variabile questa variabile vale null e non, e non contiene nulla poi la posso, posso creare una nuova lista e assegnare a questa variabile il riferimento a quella lista, no? con l'operazione di new. Eh, alcuni hanno l'abitudine di mettere new direttamente da sopra, è indifferente, oppure metterlo nel costruttore, tanto entrambe le operazioni vengono fatte nel momento in cui viene creata la classe per la prima volta. Okay? Eh, se ci dimentichiamo di fare questa operazione, la variabile locale, il voti, esiste, vale null, e quindi ogni volta che faremo un'operazione otterremo una bella null pointer exception. Okay. Eh, io, ricordo, io metto sempre davanti quando mi ricordo spunto per ricordarmi che questo voti è una variabile che è dichiarata a livello di istanza e non è una variabile locale di questo metodo. Okay. L'altra cosa, sempre a modo di ripasso, è che cosa, so, che cosa sono questi simboli. Questi simboli ricordano, sono i generics, cioè nel senso che la lista è un'interfaccia generica e può contenere oggetti di vario tipo, può avere la lista di numeri, la lista di voti, la lista di, di, di case, la lista di, di persone, lista di oggetti diversi. Ogni lista contiene una certa tipologia di oggetti e quando io creo la lista dichiaro eh, qual è il tipo di oggetti che questa lista dovrà contenere. Quindi in questo caso sto dicendo che questa lista conterrà solamente oggetti che sono o di tipo voto, di classe voto oppure di una delle sottoclassi di voto stesso. Chiaramente, se faccio le sottoclassi vanno bene lo stesso. E questo meccanismo di generis viene usato in tutte le collection, come vedremo anche in JavaFX quando faremo del menu a tendina, dei bottoni, eccetera. Potremo specificare qual è il tipo di dato che viene, diciamo così, gestito da quell'elemento. Quindi si userà molto. La new, quando ho fatto la new ho creato l'oggetto e qui sono stato obbligato a scegliere tra ArrayList o LinkedList o eventuali altre ipotetiche implementazioni di lista. Perché? Perché quando creo un oggetto vero e proprio e devo dire esattamente di quale classe sarà. Finora ho detto, guarda, io avrò una variabile che è di tipo lista, di uno dei tipi di, delle classi che implementano lista. Ma quando poi qua, creo l'oggetto devo scegliere. Il, il tipo di lista da usare, in questo caso ho usato un array list, potevo usare una linked list, non sarebbe cambiato molto. Questo sarà l'unico punto del programma, questa linea, in cui so se questa variabile voti contiene una, eh, è di tipo array list o di tipo linked list, e in un punto solo perché? In un punto solo perché eh, a questo punto, se io volessi cambiare, cambierei solamente qua e tutto il resto del programma non ha bisogno di sapere nulla di questa modifica perché tanto il resto del programma si fida del fatto che voti implementi l'interfaccia lista faremo molte volte questo ragionamento se devo modificare qualche cosa nel mio programma devo toccare in 100 punti diversi diversi o basta toccare in un punto solo strategicamente scelto ovviamente la seconda è molto migliore della prima qui cercheremo sempre di fare delle scelte in cui eh, le le scelte vengono concentrate in alcuni punti del codice e il resto del codice si adatta in, in modo più o meno intelligente. Qui non abbiamo dovuto ripetere voto, tra parentesi, come generics, perché lui l'ha capito, lo può capire dal valore a cui viene segnato, ma se no lo potremmo ripetere tranquillamente. Ok, quindi qua abbiamo creato un libretto vuoto con zero voti dentro. Cosa ci chiede il, il testo? Ci chiede di metterci dentro 10 oggetti a piacere. Ma chi è che ce li mette dentro? Beh, il programma di test. Quindi sarà un programma test libretto che crea 10 voti e li aggiunge. Ok? Quindi avrà un programma di test che creerà ehm, una libretto. E poi dirà a questo libretto di aggiungere dei voti. Quindi sarà un voto, voto 1, sarà un nuovo voto di analisi 1, in cui 1 ha preso 30, e la data era local date. Anche qua fidatevi di quello che scrivo per il momento, of anno-mese-giorno, quindi 2020, che so, due anni fa, 2019, febbraio 15. E poi, quindi, questa è una classe di test, innanzitutto crea un nuovo libretto all'interno del quale mettere i voti, poi crea un voto e poi dovrò aggiungere qualcosa del tipo libretto.add del voto. dovrò fornire la classe di libretto di un metodo che permette di aggiungere dei voti questo ovviamente si arrabbia un pochino perché dice che questo metodo ADD non esiste ehm... cosa ho sbagliato qua scusate c'è giusto ok il libretto è la variabile sì, sì, sì, è la classe, è chiaro no, ma è il messaggio di errore che non capisco ehm, vabbè, sistemiamo l'altro vuol dire che libretto è la classe che abbiamo creato e dovremo dare un metodo add nella classe libretto questo mi era chiaro, è il messaggio di errore che si scriveva qua che non capivo che sembrava quasi più un errore di sintassi che non di comunque lo correggiamo qui dobbiamo aggiungere un metodo add pubblico a questa classe questo metodo riceverà un voto come parametro e che cosa ritorna? beh non ha bisogno di ritornare nulla perché sem semplicemente aggiunge e basta e quindi cosa fa questo metodo? adesso qua dovrebbe non dovrebbe più arrabbiarsi tanto no. quindi il libretto ce l'ho messo in metodo add scusate non riesco a capire perché le parentesi sono giuste qua sono un idiota io devo fare il metodo main sto scrivendo cose direttamente dentro la classe e non dentro il metodo main della funzione quindi è ovvio che certe cose non funzionano no? si fa qua a formattare il codice non mi ricordo mai ehm Ctrl Shift F, okay. ok. Scusate, mi ero perso il main e quindi non capivo più cosa stavo facendo. Uh, ok, Allora abbiamo creato una classe voto e abbiamo chiamato il metodo add di libretto in voto 1. Um, Angelo mi chiede di fare una lista di libretto in testi libretto. No, io nella, nella classe test libretto voglio testare i metodi della classe libretto. Quindi il mio metodo di test non deve sapere né vedere come la classe libretto gestisce i voti. Voglio nascondere la classe libretto dietro alcuni metodi che hanno senso per una classe che deve gestire il libretto. Poi internamente la classe libretto come gestisce le cose se ne occupa lei, ma la classe di test non lo deve vedere il più possibile. Ok? Ok, questo metodo l'abbiamo scritto, dobbiamo implementarlo, quindi torno nella classe libretto e come lo implemento questo metodo? Beh, ho un oggetto di tipo voto, ho già un insieme di voti, quindi potrò semplicemente aggiungere all'elenco di voti che ho già, questo nuovo che ho appena ricevuto. Quindi this.voti.addv. Ok? chiedono al libretto aggiungi un voto, il libretto prende questo voto e chiede alla lista aggiungi questo oggetto. Volendo qua davanti potremmo metterci dei controlli, che la data sia valida, che il video non sia null, possiamo benissimo poi aggiungere questi controlli. Ma il cuore di questa operazione è che una classe di più alto livello che ha un metodo add, per implementare questo metodo, questa classe delega una classe interna a fare il lavoro quindi questo è un meccanismo di delega io ho, offro un metodo che di fatto altro non è che un nuovo vestito un, eh, qualcosa che inviluppa no? un metodo esistente ma lo offro a modo mio posso aggiungersi dei controlli posso eh, scegliere che, cioè, quando aggiungere o quando non aggiungere, ad esempio più avanti mi verrà richiesto di fare attenzione che non, ci, non vengano inseriti degli esami duplicati. Allora questo metodo ADD del libretto farà poi il controllo. Attenzione, questo esame esiste già oppure no. Mentre invece il metodo ADD della lista lui beceramente esegue, no? perché è un metodo di basso livello quindi noi, siamo, noi cercheremo sempre di non reimplementare le cose ma di delegare alle funzionalità che già ci sono per quanto possibile abbiamo finito quasi nel senso che dobbiamo aggiungere 10 oggetti voto a piacere noi ne abbiamo aggiunto uno vabbè ne aggiungeremo altri e, e poi magari dobbiamo avere un metodo per verificare che eh, ciò che è stato fatto sia corretto e quindi andiamo avanti a aggiungere un altro voto libretto.add un altro voto, new voto, lo scrivo in line direttamente, fisica 1. Stavolta abbiamo preso 28, un certo giorno, sempre 2019, però questo qua l'abbiamo dato luglio, 7-15 luglio. Magari il primo anno abbiamo anche passato informatica Sono 24, questa l'abbiamo data a settembre e così via. No. Quindi non ne non aggiungo 10, ne aggiungo solamente 3. Proviamo a far run di questo. lui parte facendo run di questa classe non mi dice nulla perché in realtà questa classe non sta stampando nulla quindi non vedo nulla dovrei vedere allora magari per essere sicuro che succeda qualcosa test, il movimento di diretto libretto, per virgola, adesso se faccio run, ecco, me lo fa vedere. Adesso magari questa console spostiamola sotto che è più comoda. E adesso ho, ho, ho chiamato, quindi sono passato da qua. Il main è stato chiamato, prima non stampava nulla perché non avevo nessuna print Adesso mi piacerebbe vedere i vari voti del libretto stesso. Quindi mi servirebbe un metodo stampare. Eh, io potrei fare system.out.println e quindi mi faccio stampare il contenuto del libretto dopo aver aggiunto questi tre voti. Se faccio run lo stampa ma mi stampa il riferimento all'oggetto libretto. No? Io ho fatto il print di un oggetto e eh, lui mi stampa essenzialmente l'indirizzo di memoria in cui quell'oggetto vive e il nome della classe che corrisponde a quell'oggetto lì. Mi dice, guarda, c'è un oggetto di questa classe che sta qua, però io non so come stamparlo, non so devo come devo visualizzarlo. Ma giustamente non è test libretto che deve sapere come stamparlo. Sarà il libretto stesso che sa come stamparsi. No? Ogni, ogni oggetto ha la responsabilità di mostrarsi, di farsi vedere. Come? Beh, aggiungendo un metodo toString all'oggetto stesso. Quindi abbiamo un metodo public string toString che viene chiamato string non string che viene chiamato ogni volta che Java deve convertire un oggetto in una stringa per visualizzarla, ad esempio. No? Oppure posso chiamare anche esplicitamente toString quando voglio. Allora, come, come posso ottenere velocemente la rappresentazione sotto forma di stringa di un libretto? Beh, potrei essere tentato di chiedere alla lista di convertirsi. Alla fine il libretto contiene una lista di voti, quindi io potrei semplicemente rispondere return eh, this.voti.toString. Allora, se facessi così, sto... quando il test, la classe di test chiede alla classe libretto stampati, cioè convertiti in stringa, la classe libretto dice ok, va bene, io chiedo la mia lista, convertiti in stringa e faccio finta di essere io. E eh, questo lo fa, nel senso che a questo punto lo sto stampando aperta graffa, quadra, virgola, virgola, virgola, eccetera, e chiusa, chiusa quadra, è la rappresentazione di una lista. Quindi la lista quando deve stampare se stessa si stampa con elementi separati da virgola tra parentesi quadra. Poi la lista stessa, anche lei usa lo stesso trucco, come fa la lista a stampare il singolo voto? Chiede alla classe voto stampati. La classe voto però non ha, una classe, non ha un metodo toString, non le abbiamo dato il metodo toString, e quindi anziché stampare il contenuto del voto, stampa il riferimento all'oggetto stesso. E quindi per vedere qualcosa di decente dobbiamo creare anche qua un metodo toString. Ad esempio lo facciamo generare automaticamente da Eclipse attraverso il preziosissimo metodo, il menu source e gli chiediamo, e lui ci dice che cosa vogliamo che venga visualizzato nel toString per va bene nome, voto, data vanno bene tutti genera e lui mi genera una stringa che è fatta così voto, nome, voto uguale data uguale, vediamo un attimo cosa viene questa è la rappresentazione che Eclipse mi genera per metodo toString poi ovviamente ce la possiamo personalizzare quindi se facessimo un run di questo mi dice voto nome, voto, data, virgola, voto nome, voto, data, eccetera adesso questo magari non ci piace la vogliamo personalizzare un pochino però abbiamo già una prima versione funzionante no? poi l'estetica la possiamo sistemare ad esempio a noi non piace che venga fuori così allora potremmo dire che il nome quindi esame e poi mettiamo il nome dell'esame superato con il, do, il voto il e poi mettiamo la data e senza parentesi. quadra e se io modifico il toString di voto e rieseguo il programma mi farà vedere esame di 1 superato con 30 quella data esame di 1 superato eccetera eccetera però sono sempre messi insieme come come lista perché il metodo toString della lista che li formata in questo modo. Io magari lo voglio vedere uno sotto l'altro, anziché uno a fianco dell'altro con queste parentesi e virgole che non hanno molto significato, ma allora dovrò andare a modificare il toString del libretto che non deleghi brutalmente al toString della lista, ma la, costru la costruisca lui. Eh, prima di far questo rispondo a Delisa che mi chiede come ho fatto a ottenere questo metodo toString automaticamente prima di modificarlo, dal menu tasto destro, source, generate toString. Qui ci sono questi vari metodi qua nel menu source che mi generano il costruttore, mi generano getResetter, mi generano toString già con delle impostazioni di default e poi vedremo mi generano anche hash code equals che saranno altrettanto importanti. Poi se voglio lo posso scrivere a mano, ma per pigrizia. Dicevamo, voglio stampare questi voti uno sotto l'altro, anziché separati da queste virgole e queste parentesi, e beh, allora vorrà dire che non costruisco così, ma me la costruisco a mano. Quindi avrò una stringa risultante cui voglio aggiungere uno per uno i nomi degli esami e quindi farò... Uh, for voto di due punti dis.voti e questo voti è una lista questa sintassi qua è la sintassi che usiamo sempre per eh, iterare sulle liste o sulle collection ok non usiamo mai for i uguale 0 i minore <coughs> voti.length eccetera ma eh, usiamo la versione semplificata del, del ciclo for per iterare su una collection e quindi ogni iterazione v sarà il singolo voto e quindi aggiungerò alla stringa eh, la rappresentazione del singolo voto più a capo rappresentazione del singolo voto che posso chiedere ovviamente a, tu, a v stesso più n noi faremo molta attenzione sempre nel cercare di pensare in quale, in quale oggetto ha più senso fare una certa operazione. Qui uno avrebbe potuto mettere, ma sì, ma qui in realtà il voto ce l'ho già, quindi posso prendere il nome, posso prendere la data e concatenarli direttamente qua. Però non è responsabilità di libretto quella di formattare il voto di un singolo esame, è responsabilità di voto formattare se stesso. Quindi cerchiamo un po'. Come dicevo, questo esercizio è un molto semplice, ma mi dà pretesto di... Ehm, lo uso come pretesto per fissare un pochino di metodi di lavoro no? che cercheremo di adottare. E quindi qua abbiamo return s e vediamo se funziona. Ok. Chiaramente la data viene stampata in formato ISO come anno, mese giorno, poi quando vedremo le date impareremo come formattarla in italiano come piace a noi. Ma per il momento ci fidiamo dell'oggetto local date che sa come formattarsi. Allora, abbiamo fatto tutto questo giro per fare un add dentro una lista, ovviamente. No? Però abbiamo un, diciamo così, un framework in cui poter facilmente aggiungere altre funzionalità. Però visto che abbiamo qualcosa che funziona, attenzione, prima cosa facciamo commit. E ricordiamoci di fare commit del lavoro che abbiamo fatto finora. Quindi in particolare... No, perché fai così? Cosa fai? Team commit. Ok, abbiamo modificato quattro file esercizio da quello che avevo creato nell'ora nell prima, ma non ci serviva niente. Poi libretto test, libretto e voto li aggiungiamo tutti e scriviamo soluzione.1. Soluzione e faccio commit e push di questa soluzione. Dove è finito questo? Beh, visto che questo progetto, vi ricordate che l'avevo salvato su GitHub nella mia area personale, che era da qualche parte qua, sotto libretto voti, va bene, aggiungiamo qua, libretto voti 1, eh... Adesso lo potete vedere, avendo io fatto push potete vedere, qui anche Damiano che mi dice guarda non ho capito bene è, cosa è scritto nella classe, beh, possiamo andare a vedere direttamente voi stessi se andate su questo indirizzo qua, eh, liberto voti 1, adesso ve lo scrivo anche nella chat così vi è più comodo cliccarci sopra, potete vedere non dico in tempo reale ma quasi eh, il codice che, che, che, è stato, che è stato risolto, che, che ho fatto io in questo momento, quindi è questo codice qua piuttosto che non andare a cercare di leggere eh, poter, volendo anche copiarvelo, incollarvelo ma magari è meglio rifarlo ovviamente adesso, adesso sto lavorando perché abbiamo appena insegnato abbiamo appena discusso Git eh, sto lavorando sulla mia area personale ma poi in generale lo trovereste e dopo la fine della lezione lo metto, lo, lo copio eh, dentro il, il progetto che vi siete forcati all'inizio sotto un branch soluzione in cui via via vengono poi salvate le soluzioni quindi git ci serve anche lavorando anche per lavorare in tempo reale per vedere le varie passi delle soluzioni quindi ogni volta in cui io arrivo a un punto fermo faccio commit per me stesso perché così ce l'ho lì se faccio casino dopo posso tornarci indietro e anche per diciamo così, collaborare con voi sul codice ok fin qua come dicevo l'esercizio era molto semplice ma ehm, stampare tutti aggiungiamo i, mh, gli altri punti proviamo a implementare i punti rimanenti secondo punto è stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25 mm? eh, allora in questo caso vabbè, capire quali corsi hanno un voto pari a 25 è facile no? Eh? Eh, basterà iterare su tutti i voti del libretto se il voto è 25 lo stampo altrimenti no stampare è un pochino più ambiguo nel senso che chi è che stampa? Eh, chi è che stampa? stampa la classe libretto o stampa la classe test? cioè il mio metodo che seleziona i nomi dei corsi inferiore a 25. Cosa deve essere? Deve essere un metodo come questo del tipo public stampa voti uguali e mi dà come risultato, eh, in cui passo il punteggio. E questo sarebbe un metodo void che non stampa nulla, semplicemente stampa lui questa è una possibilità io ho un metodo in libretto in cui gli passo un punteggio 25 e lui mi stampa a video quei voti lì questo è un modo ok quindi il libretto stampa da solo i voti oppure Oppure potrò avere un metodo che costruisce una stringa. Quindi string eh, voti uguali, dato un certo punteggio. Quindi questo qua calcola una stringa che contiene i voti, sarà poi il chiamante a stamparli. Qual è meglio secondo voi? Il primo o il secondo? Il primo è più da pigri, mi serve stampare, faccio un metodo che stampa. Il secondo guarda un pochino più avanti. No? Nel senso che è un metodo più generale eh, che mi permette... No, allora, ehm, a parte il 25, che chiaramente questo metodo lo posso chiamare col 25, potrò chiamarlo col 27, col 24, tante volte. Però la differenza tra il primo è che lui sarà cablato a fare system out.println. E basta, l'unica cosa che sa fare è stampare a video quel, quei voti. Se mi servissero eh, i voti per metterli, che ne so, nell'interfaccia grafica di JavaFX, in una finestra di testo, questo metodo qua non mi serve a niente se me lo stampo sulla console mi serve un metodo che mi istituisce una stringa poi sono io che decido dove metterla quella stringa, se stamparla sulla console se metterla dentro la finestra di testo eccetera eccetera ok? quindi il secondo batte il primo perché in realtà una volta che la stringa la posso stampare ma posso anche farci altre cose quindi questo secondo è più generale del primo poi ho Cristiano che mi dice ma passiamo ancora, già che ci siamo facciamo un passo avanti restituiamo non una stringa ma una lista di voto. Chiamiamola voti uguale 2 altrimenti si arrabbia. Una lista di voti quindi restituisce solo i voti uguale al criterio. Questo mi piace. Mi piace perché risolve anche un altro problema, un altro problema è in cui io in questa stringa devo, devo stampare solo il nome oppure tutto l'esame, tutto il voto.toString. Tu perché il testo era un po' ambiguo ovviamente, no? perché mi diceva stampare tutti i corsi. Ai corsi cosa? Solo il nome del corso? Perché è inutile che io stampi il voto perché so già che è 25. Quindi mi dovrei porre il problema quando costruisco questa stringa se devo metterci il nome del corso sicuramente, ma anche il voto, che sono sicuro che è 25, ma anche la data. Lui mi chiede se stampare solamente i corsi, stampa i corsi, non, non mi dice stampa gli esami o le date. Quindi non ho, dovrei chiaramente spiegare meglio il testo, ma al momento non ho informazioni per poter decidere come comporre questa stringa. Ma tutto sommato non è un problema mio, no? Sarà un problema di chi eh, usa questo risultato. Quindi è molto più pulito dire, senti, tu volevi i voti uguali a 25, io ti do i voti uguali a 25. Poi stampateli come vuoi. Quindi questa mi sembra ancora un passo avanti, anche se ha un difetto. Il difetto di questa poi proviamo a implementarla, ma il difetto di questo metodo è che espone all'esterno il tipo di struttura dati interna che ho usato. Cioè io qua mi viene naturale restituire una lista di voto perché internamente ho usato una lista di voto. Ma se internamente usassi qualcosa di diverso? Hm? In questo modo sto facendo vedere a chi usa questa classe come sono organizzati i dati. Non c'è nulla di segreto, ma semplicemente se io poi decidessi di organizzare i dati in modo diverso, devo modificare poi tutte le funzioni che restituiscono questi dati perché li ho organizzati in modo diverso? Eh, forse, forse no. no? Può andare bene o può non andare bene. Ma l'alternativa potrebbe essere, io provo a scriverla, ditemi se non vi scandalizzate, restituire un oggetto di tipo libretto. Cioè, io sono un libretto, tu mi, di, mi chiedi quali sono i voti maggiori di 20, uguali a 25, e io ti do un altro libretto in cui ci ho messo solo quei voti lì. Quell'altro libretto, se vuoi, te lo stampi con ToString. Tra l'altro ToString ti fa già l'iterazione, lo compone, eccetera, eccetera. Se io avessi la lista di voto, dovrei io andarmi a iterare gli elementi della lista se ti restituisco un libretto che ha solamente i voti che, che ho deciso io in quel libretto eh, avrai tutte le operazioni che potevi fare sul libretto di partenza compresi magari gli eventuali controlli il calcolo della media, tutto quello che volete l'ordinamento per data, le cose che aggiungeremo non ho semplicemente una lista di voto che quella lista è diciamo, un oggetto più stupido che poi dovrò io chiamante, capire che cosa farcene farmene quindi alla fine, un libretto che contiene solo i 25 è lo stesso, stesso un libretto in cui ho filtrato certi dati rispetto ad altri. Ok? Questo sarebbe, se vogliamo, il passo avanti logico finale che, che, no, di questo ragionamento: qual è il metodo migliore di implementare questo metodo? Scusate, il, scusate, il gioco di parole di cui implementare questa richiesta è restituire un altro libretto in cui abbia copiato solamente i voti uguali 20, uguale al punteggio specificato. Dall'esterno ottengo un oggetto libretto che già conoscono, possono chiamare i metodi sul libretto, eh, comprendo -to toString ad esempio per stampare, finisce lì. Oppure altri metodi che via via aggiungeremo, Potranno, possono anche so, aggiungere, a questo punto hanno un libretto separato su cui lavorare che è stato estratto da quello precedente, ma è intelligente come quello precedente. Allora proviamo, io lascerei perdere le prime due, perché non voglio prendere buone abitudini, Beh, scusate, brutte abitudini, quindi questo lo commentiamo, dicendo che ci fa schifo, mm? eh, ci abituiamo a farci, farci fare schifo queste cose e proviamo magari a implementare questi due. Ok? Quindi per ora questo lo commento, so che lo faremo. Ok? To do perché mi ricordo di farlo e cominciamo a implementare questo. Quindi chiamiamolo magari lista voti uguali. Allora, eh, come si fa? Come faccio a restituire una lista di voti uguali a quelli precedenti? allora io dovrò creare una nuova lista e a questa eh, aggiungere i voti che sono uguali oppure creare una lista che sia una copia di quella di partenza e da questa cancellare quelli che sono uguali quelli che sono diversi il modo più semplice è quello chiaramente di creare una lista eh, nuova e aggiungere solamente i voti che rispettano un certo criterio quindi in questo caso farò eh, una nuova lista, quindi eh, vo vo lista di voto risultato uguale new array list di voto e già qua un pochino mi sto sbugiardando perché ho detto ah, array list comparirà solamente in questa linea, qui compare anche un'altra volta mi piace un pochino meno ma va bene, lo accetto e poi in questa lista nuova di voto, che nasce come lista vuota, okay, vado a copiarci i voti che sono uguali a 25. E Quindi avrò eh, iter su tutti i voti, di dis.voti, se di.getVoto è uguale a punteggio, allora... Aggiungo al risultato di V. E alla fine di tutto ritornerò il risultato. Okay. Facile, facile. Ricordiamoci di questo add v per il futuro perché poi tra un po' ci dovremo tornare su abbiamo aggiunto a una lista diversa un voto che c'era già in termini di oggetti sappiamo che a questo punto questo oggetto v che è un oggetto di tipo voto un mio 25 che ho preso è in questo momento contemporaneamente contenuto in due liste diverse è lo stesso oggetto che è contenuto in due liste diverse. Questo mi va bene, che sia lo stesso oggetto, tanto il voto è quello, okay? però dobbiamo ricordarcelo, fare attenzione, non sono due oggetti diversi, non ho copiato un oggetto voto, ho creato un altro oggetto voto, il primo è nella prima lista, e il secondo è nella seconda lista, ma è lo stesso oggetto che appartiene a due liste contemporaneamente. Come faccio a sapere che è lo stesso oggetto? Perché non c'è scritto new l'unico modo di creare nuovi oggetti è scrivere new se non sto creando nulla sto semplicemente riusando oggetti che esistono che c'erano già okay? questo lo apprezzeremo meglio quando faremo gli altri punti dell'esercizio eh, dell ok, questo funziona? non lo so, lo proviamo quindi torniamo sul programma di test eh, qui di 25 non ne avevamo ma lo possiamo aggiungere aggiungiamolo qua a metà, diciamo che cosa c'è ancora c'è chimica, e qui prendiamo un bel 25, la data non mi interessa, e quindi io posso a questo punto creare una lista di voti, mettiamo 25, che sarà nient'altro che libretto.lista voti uguali a 25. E potrò, questa lista, ovviamente devo aggiungere. Occhio quando aggiungete una classe, eh, che il primo che vi suggerisce è java.avt, che non è quello che volete, java.utile è Java ciò che volete. Se cliccate sul package sbagliato, poi com cominciano a saltare fuori errori ovunque. Eh. Quindi leggete sempre prima di cliccare. Uno dei, degli errori che fate sempre, sempre più spesso, è cliccare senza leggere. Ecco, questo vi, vi crea mh, disguidi notevoli. Quindi prima di cliccare un ok imponetevi una pausa di mezzo secondo, di dire, è? è giusto quello che sto cliccando? Perché non sempre quello che lui mi propone come prima scelta è quella giusta. Vabbè, a questo punto System.out.println ln di 25. E quindi proviamolo, mi stamperà, eh, questo qua, che è la rappresentazione di una lista, vedete che ci sono le parentesi quadre, perché qui ho usato un, un oggetto list da stampare, ho stampato direttamente l'oggetto list, che quindi mi è stampato a sua volta la rappresentazione completa dell'oggetto vuoto. Quindi questo qua è un possibile funzionamento, dopodiché... Eh, mi accorgo che uno, ho dovuto definire un tipo lista che prima non avevo. Prima lavoravo con un tipo libretto che era di alto livello, invece adesso mi hai obbligato a scendere di un livello più basso, lavorare direttamente con le collection. Secondo, eh, se, se come l'ho stampato non mi piace, devo reimplementarmi io in questo metodo, tutta una logica per stampare la lista, che logica la quale in realtà c'era già dentro la classe libretto. Per questo che a me piaceva di più ritornare una classe libretto. Che poi non è molto diversa, è questa. Cioè, sicuramente quest'altro metodo, dei voti uguali, eh, non fa altro che creare un nuovo libretto, quindi libretto risultato uguale new libretto. creo un nuovo oggetto che questa volta è tipo libretto e poi farò la stessa cosa, eh? for voto, scusate, maiuscolo, di in this.voti e vado a controllare se la stessa cosa, get voto, uguale punteggio, Allora, libretto.add, un libretto sull'attimo, di risultato.add.dv. In questo caso ho un, un risultato che è un oggetto libretto, l'oggetto libretto ha un metodo add di suo, e quindi so che questo voto del mio libretto va aggiunto anche al libretto risultato, posso usare tranquillamente il metodo add. Avrei anche potuto, poiché sono nella stessa classe, scrivere qualcosa di più brutto. Risultato Risultato.voti.add.db Normalmente la voti è una proprietà privata, no? l'abbiamo dichiarato qua come private voti. Quindi nessuno mai potrà da un oggetto di tipo libretto come risultato leggere, scrivere o modificare la proprietà voti se io non ci metto un getter o un setter per poterlo fare nessuno ad esclusione della classe libretto quindi la classe libretto può vedere i propri, le proprie proprietà private anche di oggetti diversi perché questa classe lavora sull'oggetto dis, su questo poi ne ha creato un altro ma è sempre di tipo libretto quindi ha i superpoteri di poter vedere e modificare internamente i suoi dati a volte ci potrà servire ma in questo caso c'è già un metodo add che fa quello che deve fare con l'interfaccia pulita di libretto quindi non mi sembra il caso di andare a cioccare dentro un'altra classe, che sono sempre io, ma è sempre un oggetto diverso da me in cui vado a modificare i dati. Però posso farlo, no? Mi sembra più semplice il primo. E alla fine ovviamente restituisco il risultato che è il libretto nuovo. Allora, questo dal punto di vista del programma principale, qui torno sul test libretto. Quindi la, la fine differenza tra questi due è semplicemente il fatto che qua il risultato è un array list e qua il risultato è un oggetto libretto. Poi per il resto sia la lista che il libretto li vado ad alimentare con tutti e soli i voti che hanno il punteggio desiderato ovviamente. Quindi se torno su test libretto posso provare eh, libretto 25. Libretto, punto, voti uguali 25. E a questo punto posso stampare punto printline il libretto 25. E oh, non ci sono sorprese, mi stamperà ovviamente la stessa cosa me lo stampa però ad esempio senza le parentesi quadre o le virgole eventuali perché sta usando il metodo di stampa della classe libretto che è un pochino più furbo, esteticamente l'abbiamo curato un pochino meglio. Ovviamente se non voglio, eh, ovviamente farò, prendo questa stringa e ci faccio ciò che voglio. Quindi sembrano equivalenti ma la, la vera differenza è che questo oggetto di classe libretto a sua volta ha ancora un metodo add quindi se volessi potrei aggiungere altri voti a questo secondo libretto, perché è sempre un oggetto dello stesso tipo e quindi continua a avere tutte le funzionalità di prima e non ho semplicemente restituito un dato grezzo, ma ho restituito un oggetto che sa come gestire i propri dati. Okay? Questo è il tipo di ragionamenti che ci spingiamo a fare. Qual è il modo migliore di implementare una cosa? Voi nel corso di, di, programmazione, di programmazione oggetti avete imparato tanti, tanti modi di fare le cose. Quindi diamo per scontato che voi sapete cosa è una lista, cosa è un generic, eh, eccetera, eccetera, cosa è new, ma poi ci chiediamo tutta questa roba qua, qual è il modo migliore di metterla insieme per avere un programma che sia più facile da gestire, più facile da far crescere, eh? per, avere, per scrivere meno codice e avere eh, più risultati. Ehm, ok. Questo funziona, abbiamo implementato il punto 2, anzi l'abbiamo implementato in due modi diversi, e quindi ovviamente... Mi scatta l'istinto di fare commit, soluzione.2. Ah, mi chiedevate prima, qualcuno in un messaggio precedente, però non volevo interrompere il filo del discorso, come faccio a modificare questi due nomi? Dovrebbe esserci un menu di configurazione da qualche parte. Adesso vediamo se lo troviamo. Eh, sotto team. anche io dovrei io... switch dove advanced? No, è nelle, nelle impostazioni del progetto. Preferences... Sotto. Un attimo, anche ci arrivo. Version control, eccolo qua, git configuration eccoli qua quindi se andate rifaccio il passaggio per modificare questi nomi che compaiono qua sotto se lui li prende dalla in configurazione di windows ma se ovviamente volete mettere le vostre le potete modificare ogni volta oppure modificandole per sempre windows preferences e dentro la finestra di preferenze dovete andare in verso control git configuration dove a questo punto potete modificare eh, per repository, per utente, o a livello di sistema, tutte queste impostazioni, di solito quelle dell'utente, modificate questo e da quel momento in avanti dovrebbe funzionare. Okay? Vi prende questo quando precompila quelle caselle. Ok. Um, ho visto che facevate cose su Telegram in parallelo, però onestamente non riesco a seguire due chat contemporaneamente, quindi le, le guardo dopo. Eh, a meno che preferiate invece magari in futuro usare solamente la chat di Telegram anche, anche durante le lezioni se, eh, se quello che scrivete volete che lo veda io anche in tempo reale, perché purtroppo eh, non riesco mentalmente a seguire tutte le cose contemporaneamente, magari parlate tra di voi ma le riguardo con calma. Se invece preferite per la prossima volta, anche perché in Telegram magari non può mettere l'immagine, può mettere una cosa, diciamo così, un pochino più ricca come fare domande e risposta taggare le persone, se volete, dalla prossima volta, durante la, la lezione, possiamo decidere di non usare la chat di Zoom e usare la chat di Telegram, se lo ritenete più, più utile. No? Fatemi sapere come, come pensate. Oppure vi potete tenere Telegram per conto vostro, durante le lezioni lo guardo poi a fine lezione, eh, troviamo, troviamo diciamo così, il meccanismo che che ci renda meglio. Ok, eh, Quanto abbiamo ancora? Abbiamo pochi minuti. Vediamo un po' eh, il, il punto 3, che in realtà è anche lui molto banale, ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso. Quindi in questo caso io ti do il nome del corso e la classe libretto deve darmi il voto di un esame. Adesso anche qua di nuovo il testo è ambiguo, ma l'edizione è che l'ha scritto. Il voto di un esame cos'è? È il numero intero il 28 oppure l'oggetto voto? Eh? Cosa è meglio fare? Eh, allora qui abbiamo ricerca, quindi aggiungiamo una classe che possiamo chiamare public Cerca vuoto. Ascolti, ricerca voto, ricerca corso diciamo così, e ovviamente riceverà come oggetto la stringa che, nome, che contiene il nome del corso. E fin qua è facile. Ma poi cosa deve restituirmi? Mi restituisce un intero che è il numerino corrispondente al voto di quel corso oppure mi restituisce direttamente l'oggetto voto che contiene ovviamente il nome, ma anche il voto, ma anche la data e poi sarà il chiamante che va a estrarsi il voto se gli serve. Ok? La domanda retorica sicuramente preferisco la seconda. O, allo stesso prezzo un'informazione che magari mi può servire a più scopi, che non semplicemente un numero grezzo. Allora, in questo caso, eh, anche qua avrò come risultato eh, un oggetto di tipo voto, che inizialmente, diciamo, l'imposto null, non c'è non ho trovato, e poi vado a cercare for eh, voto di, all'interno di dis.voti, Vado a controllare se questa volta V.getNome è uguale a nome corso, uguale uguale nome corso. Allora in questo caso eh, risultato uguale V. E alla fine return risultato poi volendo quando ho trovato il risultato uguale a via posso anche interrompere il ciclo non mi serve andare avanti quindi molto simile a prima anziché andare a controllare il punteggio vado a controllare il nome del corso anziché restituire tutti quelli che hanno un certo punteggio restituisco l'unico che ha quel nome perché ovviamente non possono avere due esami diversi e lo stesso nome del corso salvo il fatto che qui c'è un errore che è questo qua. Cosa c'è di sbagliato qua? Equals. Okay. Quindi, mentre prima stavamo confrontando dei numeri interi, e allora il confronto si fa con l'uguale, con l'uguaglianza di valori interi, qui stiamo confrontando oggetti, sono stringhe, poverini, ma sono pur sempre oggetti. Quindi questo test con l'uguaglianza praticamente fallirà sempre perché io posso avere due stringhe identiche ma sono oggetti diversi, vanno sempre confrontati con equals. Ok? Quindi il confronto si fa il nome del corso è uguale alla, scusate, alla stringa nome corso, no, il risultato non c'entra niente. Il confronto di stringhe è sempre con equals. Ricordiamoci che il confronto con l'uguale è un caso particolare che funziona solamente in alcuni casi particolari. Perdiamo l'abitudine di usarlo. E perdiamo anche l'abitudine di usare compare to. So che ve l'hanno insegnato, ma io adesso ve lo disinsegno eh, per un motivo molto semplice. Equals è un metodo universale. Si può praticamente quasi tutti gli oggetti possono implementare un metodo equals perché richiede solamente di sapere se due oggetti sono uguali o no, true or false. Il metodo compareTo richiede che io sappia dire se gli oggetti sono uguali, maggiore o minore. Giusto? Perché devo restituire un valore negativo, nullo o positivo a seconda che il primo elemento sia minore, precedente, uguale o. Eh, successivo al, al primo. Allora, esistono dei casi in cui, eh, vabbè, nel caso di stringhe io posso ordinare le stringhe dalla più piccola alla più grande, e quindi posso usare un compare tu che mi restituirà 0 se solo se le due stringhe sono uguali, restituirà un numero negativo se la prima stringa viene prima in ordine alfabetico e viceversa se viene dopo. Ma ad esempio pensate anche solo all'oggetto voto. Se io ho due voti due oggetti voto e mi chiedono quale viene prima e quale viene dopo. Allora, se mi chiedono se sono uguali o diversi, lo so, vado a vedere se il nome è uguale, il voto è uguale, la data è uguale, allora è lo stesso voto. Ma se mi chiedono quale viene prima e quale viene dopo per implementare il compare to, e eh, cosa ecco dico? Viene prima rispetto a cosa? Rispetto all'ordine alfabetico del nome? Rispetto al voto? Rispetto alla data? Cioè non esiste un criterio di ordinamento naturale per oggetti complessi. Se io ho delle coordinate XY in un piano, posso definire chi è maggiore e chi è minore? No. Okay? Quindi il metodo compareTo non sempre si può definire su un oggetto. Si può definire su oggetti che in qualche modo siano lineari, unidirezionali nei loro valori. Ma se ho degli oggetti che sono multidimensionali, quindi hanno valori diversi, avrebbe senso ordinarli in un criterio del primo, del secondo o del terzo, il significato del metodo compare to? Poi lo implementeremo quando faremo gli ordinamenti, parleremo di ordinamento naturale, però eh, normalmente non posso presupporre che gli oggetti siano ordinabili. Metodo equals presuppone che gli oggetti siano confrontabili, ti so dire se sono uguali o no. Il metodo compare to presuppone che gli oggetti siano confrontabili, ma anche ordinabili. E a noi in questo caso non ce ne frega niente che debbano essere ordinabili perché ci interessa solamente il valore esatto. Okay? Quindi abitiamoci a usare equals quando testiamo l'uguaglianza e compare quando vogliamo testare l'ordine prima e dopo, perché quello è il suo, è il suo scopo. Mm? Così come vedrete che nelle strutture dati più complicate, come l'hash table, eccetera, il requisito fondamentale è che l'oggetto un, un implementi il metodo equals. Mm? Mentre il metodo compareTo non interessa a nessuno tranne i metodi di ordinamento, alle classi che hanno all'interno un metodo di ordinamento. Quindi sono due cose diverse, non le usiamo in modo totalmente intercambiabile. Ovviamente c'è una regola che non deve essere violata: che se due oggetti sono equals, il compareTo qualora, qualora sia definito, deve fare zero. E se il compareTo fa zero, equals deve far true. Cioè non devono mentire, ovviamente, noi due metodi devono essere allineati, se ci sono entrambi. Ma equals c'è sempre il compare solo talvolta eh, ok l'ultima parola perché poi abbiamo finito il tempo eh, questo metodo è meglio che lo scriva a questo punto l'avrei dovuto scrivere su tutti ma lo facciamo con più calma eh, questo qua ricerca un voto corrispondente co eh, del corso cui ha specificato il nome il corso non esiste, restituisce null. Devo dirlo, perché se il corso non esiste cosa devo fare? Cosa restituisco? Ne restituisco un corso a caso? Oppure genero un'eccezione? Oppure restituisco, che ne so, la stringa vuota? No, in questo caso restituisco null, lo vedo perché avevo inizializzato il risultato null e quindi qui sto ritornando al risultato che se non è stato sovrascritto qua sarà ancora null. Però è importante per chi usa questo metodo sapere che c'è un caso particolare e la classe di test dovrà gestire questo caso particolare, non stampare alla cieca questo è il valore risultato, ma controllare se non è nulla, allora lo stampa, perché altrimenti ti spara una null pointer exception e, eh, e va gestita in questo caso. Quindi beh, adesso aggiungeremo poi le due, due, due frasi, le due istruzioni nel test libretto anche per poter testare questo metodo, così potremo fare anche il commit della fase 3. Al momento però ho esaurito il tempo che avevamo a disposizione, quindi come vi dico tra qualche minuto faccio il commit anche di questa parte, poi con calma la sposterò anche sul TDP nel branch soluzione, eh, così ce l'avete la, è visibile. E domani in laboratorio andrete avanti. Partendo dalla BUNO, eh, facendo il fork e il clone, come abbiamo visto, e poter cominciare a lavorare sulla BUNO. Anche lì il laboratorio sarà un misto di lavoro sulle stringhe, sulle liste, e però l'interfaccia JavaFX in cui vengono utilizzate. Per il momento vi saluto. Eh, buon laboratorio per domani. Ricordatevi le squadre che avevamo definito sono queste, questa settimana sono queste, dalla settimana prossima alterniamo il martedì col mercoledì, così se non ha, eh, mediamente, diciamo così, vengono tutti. Penalizzati o, o, o, o meno in, in parti uguali. Grazie di tutto e buona giornata. Arrivederci.